Guardate un po' più al centro Hello everyone Guardateci abbiamo la luce sparata È perché sono a casa di nonna Perché io ero sopra E stavo guardando YouTube A un certo punto mi imbatto in questo video E penso, sarebbe un buon video Per fare un reaction video E poi ho pensato, ma ancora meglio Io ho un nonno, io lo faccio fare a lei il reaction video Tu sai sì. cos'è un reaction video? Sì, davvero Sì il reaction video in questione sarebbero 9 shock culturali del vivere in Italia. Quindi è questa ragazza americana che si è trasferita in Italia e parla degli shock culturali che lei ha provato. Quindi il video è in inglese, noi ce lo vediamo in inglese ma io te lo traduco. Basta che tu mi butti giù, questo. <ride> la è non me giù, me giù? La pianta. Che sta per buttare giù? Ciao. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di... Culture shocks I love living here I really really really do There, there has been some transition uh, living here though There are things that were just like eye openers So let's continue the list Shock culturali Seconda parte E io che devo dire? Ancora niente Vediamo quello che dice e Poi vedi se c'è qualcosa da dire Oh no Cash and receipts Cash is something that's always good to have on you here in Italy because quite a few places don't accept credit card. Some places do. I don't want to make like a sweeping generalization. And a tangent to that is that you will get receipts here for anything and everything you buy in any kind of a situation. If you're American and you come to Italy, you'll be like, what's with all the receipts? Allora, il primo shock culturale per lei è stato che in Italia devi avere i contanti Sì, devo. io ho solo contanti perché noi non possediamo carte di credito Non fa una piega Una conseguenza di questo è che ti danno gli scontrini per qualsiasi cosa tu acquisti non sempre <ride> Vabbè, dai, di <ride> solito sì Certo, anche il caffè che costa un euro ti danno lo scontrino, è chiaro Sono obbligati a dartelo eh, così. così è in Italia Però devo dire che la parte dei contanti sta cambiando soprattutto con il covid So che tu non sei uscita sì. tanto ultimamente Ma è cambiata molto e adesso sì. accettano in molti più posti le carte sì. di credito Sì, io vedo anche al supermercato Le signore, anche se sono grandi come me cioè anziane. Cioè Mi piaceva la, la scelta di, di parole. Non ci riuscirei mai a pagare con la carta di credito. Non so che pasticcio combinerei, però comunque vedo al supermercato quasi tutti pagano con la carta di credito. Vediamo lo shock culturale numero due. New no way. The post office. So the post office is a singular experience here in Italy. Uh, there's always very long lines. You take a number as soon as you get there. And then there's always confusion and oh, yeah. the post office here is much more than it is in the States. Like you do bureaucratic forms here. Oh it's also a bank like you can get your money from here like from a bank teller which is probably Connor's least favorite thing to do here. lo shock culturale numero 2 erano le poste sempre un sacco di confusione sì, c'è una fila interminabile potresti passare anche 3 ore alla posta se non sei fortunata che qualcuno adesso, adesso si fanno le prenotazioni e io vado praticamente, non devo arrivare neanche un istante dopo la mia ora, però praticamente non aspetto, mi basta arrivare 5 minuti prima e dopo 5 minuti mi chiamo. Vedi? E lei dice anche che era sorpresa perché in America l'ufficio postale è solo dove tu spedisci i pacchi e le mail E invece dice in Italia ci sono Io i documenti No, in mail Italia scelsi. Io mi so, dice mamma Ah, la posta. posta Eh, invece in America è impensabile in realtà questa no, cosa No, no, no Puoi fare buoni fruttiferi postali Puoi fare tante, tante cose Ed è qui poi la confusione Vediamo lo shock numero 3. Numero 3. Oh, 3. I should do it like that Tre Later dinners. Like much later than I am accustomed to growing up in America anyway. So I'll give you an example. I went to a pretty fancy restaurant with some friends here and they made the reservations for 9 p.m. Beginning at 9 p.m. They were a little late showing up. I was like 9 p.m. that is when I start to get ready for bed. <laughs> and you know eating late applies to both out at restaurants and at home. Growing up in the Midwest in America our standard dinner time was like 6 pm, 6:30 hours before most Italians eat dinner. Lo shock numero 3 ha detto che è quanto mangiamo tardi la cena. Lei dice "Io sono americana. Per me la cena era alle 6, massimo 6:30". <ride> Ha detto? Noi facciamo merenda Lo chiamiamo lo spuntino Ma è quasi un obbligo eh, Fare lo spuntino Te lo ordina proprio il dottore pomeriggio. E lei era la cena alle 6? No, in Italia si cena alle 9 e mezza Alle 10 Infatti lei ha detto Io sono rimasta scioccata Che una volta sono andata al ristorante E i miei amici hanno fatto la prenotazione per le 9 E sono arrivati anche più tardi <ride> È morta di <in> fame lei Alle <ride> 9 e mezza Magari alle 10 sono arrivati ma le 10 e tardi certo. Però diciamo che a cena iniziare alle 9 certo, è normale certo. Nel nord Italia? Perché lei è in Puglia eh? e noi siamo a Roma Però mi sa che nel nord no Mangiano prima? Però io non credo che mangiano alle 6 No alle 6 allora, è troppo cena, presto alle sei, no. Però alle 7, 7 e mezza, 8 magari Numero 4 4 Dialect I've parlato before in altri video about how incredibly è incredibilmente diverso Questo paese è, city, every town has their own dialect. So the thing about dialect is that it is very specific to area, by city, by town. So I, I am in Trani here, and um, one of my good friends here, Rosangela, Rosangela and I are in the same exercise group. We get together most mornings and exercise in the park. It's so much fun. Hello. It's from Hi. the next town over called Barletta. It's only about 15 minutes away, but they have a different dialect. So Rosangela here is going to tell us some, some things in... Bargoletese? <laughs> for sure. called sure. For A For sure. For sure. For sure. For sure. totally different than normal Italian. And I love it. That's not a dialect. That's not Italian. That's not Italian. It's Totally different. It's so different. But for the most part, really, dialect is something that is just used in smaller, more intimate circles, like within families. So like, really learn Planese dialect. I have learned some words, and of course, they're curse words, Kaga Kakakets, meaning like, what's going on, what a mess, this is ridiculous, say kakakets, you like have to use your hands with it too. Allora la numero 4 è il numero di dialetti che abbiamo Dice in Italia ci sono dialetti diversi ma nemmeno nord centro sud certo. Dice dialetti no. da città a sì, città, sì. paese a paese Da paese a paese Guarda eh, anche fuori nelle Marche da paese a paese sono di, diversi i dialetti In Puglia poi in Puglia ragazzi c'è una diversità sì, di è vero, dialetti è vero, proprio è vero, sì: Da Bari a Lecce a non si capiscono Certo, certo Tu l'hai capita quella donna che parlava in dialetto? Pugliese adesso? No. Neanche io? Io non ho capito no. niente. Ma io non capisco neanche i napoletani, non capisco nessun dialetto. Neanche io. Sì. Sai cos'è la sportina? Sì. Eh? In Emilia Romagna, sai cos'è la sportina? No, non c'ho capito. È una busta. Beh, però si poteva intuire, non, non ci ho passato, pensato abbastanza. C'è un dialetto che capisci? Siciliano? No. Neanch'io! io. Non Zero, non capisco, non mai non io capisco meglio l'inglese. No. Finora sì. devo dire che siamo sì. abbastanza d'accordo. Certo. Vediamo lo shock numero 5. 5. Dog. Shocks are real, too. And I did an entire video about this because when we got our dog, Kiro, it really, really struck us. Here. So to get all the nitty gritty on that, you can go to this video, which I'm linking to here. But basically, to quickly recap, there is poop everywhere, everywhere on the sidewalks. Mm. Mm. But if you don't bring a uh, bottle mm. of water and pour it over your dog's pee when they pee on the streets, you will get Angry glances and we scolded by an elderly man sitting on a chair on the sidewalk. Che fanno quello che vogliono? C'è la cacca per strada dappertutto. Adesso un po' sta quando vedi che le persone ci hanno attaccato al guinzaglio, il sacchettino con la bustina. Certo, la pipì eh, quando al cane gli scappa la fa ovunque, però io non ho mai visto nessuno, come nel video, qualcuno che poi disinfetta con la bomboletta. io non nessuno. Lei diceva che dove vive a Trani è una legge che sennò ti fanno pure la multa o ti sgridano Beh, che dopo che il cane fa la pipì devi fare devi sì, pulire sì, con sì. l'acqua. Non è che ripulisci molto, perché il dietro che ti può portare sta cambiando comunque, sta cambiando Prima il vero. Yeah. Prima proprio guarda. Hey, late night socialization and that include babies. Things really come alive here in the evenings, like the piazzas o full of people, it is social hour, like, 9 p.m. and later. Like, where I grew up, if people who hang out, especially outdoors, later at night, they tend to be, like, just the teenagers. Like, just the rowdy teenagers. Here, it's families. Like, it is grandparents. It's babies. Like, I can't tell you how many strollers I see after 10 p.m., stereotypically. <laughs> American parents are like baby's bedtime at 7pm Or something like that Questa cosa mi ha fatto morire dalle risate È scioccata perché dice In America dopo le 9 di sera Per strada ci trovi solamente I teenager, i giovani Sai quelli un po' sì, pazzi sì, sì, Ma sì. dice la gente non è che si mette a socializzare Alle 10 di notte in piazza Invece dice in Italia In piazza alle 10 è pieno È giorno ancora e ancora, come fosse mezzogiorno? Anzi, a mezzogiorno trovi meno gente che la notte. <ride> la gente mangia e dorme ancora a mezzogiorno. Dice c'era di neonati. C'ha ragione che è rimasta scioccata perché si è abituata che la sera alle 10 tutto è. Eh? No, qui alle 10 si comincia a pensare che cosa possiamo fare. Paese che vai, usanza che trovi, si nasce, no? <ride> Ti piace questa cosa della cultura italiana? <ride> sì, sì, mi piace. Lei dice in America di solito, sai, neonato si mette a dormire alle 7. A me piace che i ragazzi escono la sera, magari un giorno lavorano e ci hanno diritto anche a un po' di svago. Sette, ne mancano 3. 7 WhatsApp, communication and voice memos. So the main way that I communicate with my friends here, well, and professionally as well, so just people will hear, anyone is through whatsapp which if you're not familiar is an application on smartphone this is an app that most of my friends in america do not have on their phone some of them have probably never even heard of it and also be prepared for a lot of voice memos okay, dai, non so se mi, se that is the main way like my friends here they love to just leave me voice memos i need to get over like my fear of listening to voice memos. Ma io non Io non ho guardato il video neanche io prima di fare la reaction. Quindi non sapevo che cosa ci sarebbe stato. Conosci Whatsapp? No. Non conosci Whatsapp? No. E allora questa cosa per te non è vera? Non è vera, diglielo. Parente dice che in Italia. Però non è vero, è verissimo. Si comunica tantissimo attraverso Whatsapp e perché. si mandano i messaggi vocali. Sai cosa sono sì. i messaggi sì. vocali? Sì. non sì, lo vedo fare a tuo padre. Quindi lo conosco. Non posso dare una risposta precisa perché non lo conosco. Io sì perché effettivamente mando tantissimi messaggi vocali Allora io odio le chiamate, odio le telefonate Quindi a me se già mandi un messaggino ragione, sono contenta C'è ragione perché non ti, quello non ti fa perdere tempo Leggi e continui a fare quello che stavi facendo La telefonata magari è, arriva veramente inopportuna in alcuni momenti Però per se chi? devi raccontare una storia, un messaggio vocale Adesso addirittura puoi anche mandare veloce l'audio Certo questo non poteva commentare nonna, commento io. È vero ed è comodo. Se ci avessi solo gli SMS penso che mi mancherebbe Whatsapp. Certo. Numero 8. Cheetah slow. And how it actually gives me anxiety. So Tanani is a slow city. Literally, there's a sign in the city saying it's a cheetah slow. So you know it's kind of like the slow life, slow way of living. And you should move from a big cosmopolitan city to a place like this and like chill out but it had the opposite effect when i first moved here because it was like taking this forward momentum that i had about my everyday and and nope you're not gonna do that so interesting that this slow mediterranean southern italian way of life that i think is really easy to idealize that it can at first have the opposite effect And now I, I am finalmente starting to chill. Minima. Questo è interessante. Venendo da una grande città metropolitana, ha trovato lo stile dell'Italia mediterranea molto più lento, proprio lo stile di vita dice lento. Nonostante mi incitassero tutti a godermela e a prendermela con calma, lei dice: Io in realtà avevo eh, quasi le persone. Ma una vita frenetica in Italia, no? Per Secondo sì. te la vita italiana è lenta? Sì. Eh no. Sì, in alcune città è frenetica, però normalmente è una vita calma. Cioè, quello che ho notato io è che gli italiani riescono a godersi i momenti. Cioè se è il momento del pranzo, è il momento del certo, pranzo. Certo, certo. Se è il momento del caffè, sono È 10 il momento motivi. del caffè. È vero, un caffè di corsa non mi serve a niente non è niente. Vero, a livello di velocità della vita io a Roma in realtà la sento molto veloce Cioè io ho vissuto pure a Tokyo Però a Roma se devi fare le cose eh, te le devi organizzare bene Cioè è uno stress ragazzi Comunque è vero, l'italiano la vita la prende con più calma. E' la tua reazione, ragione, io? ragione Ok Punto. E chi non è abituato Dice, ma che fanno questi dormono? Gli viene un po' la smania eh, no? eh, Gli viene la smania, gli rimuoviti uh -huh. Numero 9 Comments on weight and age It's been more times than I can count on these fingers um, Where a friend and acquaintance has commented on my weight And like, like oh you look thin, you thin out have you lost weight or you know after i got back from vacation with my family like ah you you gave your little little pudgy you uh you gave a little weight and also italians generally from my experience are not shy to ask your age so i've been asked my age so many times um which is whatever it's fine my mom also was asked her age On multiple occasions when she came to visit Italy, that is not normal in America. Americans um tiptoe around those kind of questions. So, I love it. In Italy, no, like I'm curious. How old are you? Lei dice in America di solito uno sta molto attento a non chiedere l'età a non fare commenti sul peso, tipo se ti ingrassi o se perdi peso, invece dice, in Italia a me mi hanno chiesto tantissime persone ma hai perso peso, oh ma sempre più magra, oppure a volte mi è trovo capitato, trovo bene, sei dimagrita un po', ti trovo bene praticamente sono commenti gratuiti che fanno, lei dice che in America le persone no, non chiedono, non chiedono e non, non dicono, non dicono tipo, oh hai perso peso o oh, hai preso peso e in Italia sì, tu sei d'accordo? Sì. Il popolo italiano è abituato così al contatto, a toccare una persona e anche a commentare quello che vede. Se io vedo che ti sei dimagrita, tu puoi essere testimone che io veramente ti ho detto Sonia, io ti trovo dimagrita dopo che sei tornata da Malta. A me lo, di lo dicono in continuazione. Se fosse vero ragazzi, a quest'ora sarei... Sì, Perché ogni volta eh, che mi vedono sono dimagrita Non è possibile io, io, eh. Secondo me tu quando sei tornata da Malta eri dimagrita Io te l'ho detto tre volte quella sera È vero Ma sì. sei ingrassata sì. mh, invece Beh forse comune. un po' troppo Un'altra mentalità quella italiana L'italiano ha bisogno del contatto fisico Di abbracciarsi di toccarsi e anche quello di fare il commento vocale su quello che vede. Sul quanti anni hai? Sono un po' rimasta sorpresa perché di solito si chiede alle ragazze giovani: cioè, quanti anni hai? Se sembri una persona piccola, te lo chiedono. Però lei dice che l'hanno chiesto anche a sua mamma spesso. Però in genere, le signore non. Cioè, alle persone grandi, io non credo che. Specie alle donne. Forse è stata un po' magari a sì, sua mamma sì. un paio di occasioni. Beh, so certo Nonna, hai fatto il tuo primo reaction video. Quell'altro conta. Que no, quell'altro non era un reaction video, ah, quell'altro è un'intervista. Ah, ho capito. Salutiamo. Grazie, nonna. Ciao. Ciao.